Salve e benvenuti a questo video dove vi illustrerò il dietro le quinte di Home Loop, la casa senza uscita il cortometraggio con il quale ho partecipato all'edizione 2020 del concorso 4 giorni corti del Non Antola Film Festival Il 4 giorni corti è una gara molto particolare perché prevede di partecipare con un cortometraggio che non deve superare i 4 minuti e deve essere realizzato esattamente in 4 giorni con materiale solo creato e realizzato appositamente durante questo periodo come fa la giuria a sapere che i cortometraggi non sono stati prodotti prima della data del concorso? Semplicemente la sera prima dell'inizio del concorso stesso danno degli elementi obbligatori che devono essere presenti all'interno del cortometraggio. Quest'anno gli elementi obbligatori erano una forchetta, una gruccia, in questo caso personalizzata, e la frase... Francamente me ne infischio. Inoltre quest'anno il concorso dava a disposizione due giorni in più per effettuare le riprese e consegnare il cortometraggio in quanto dovevano essere seguite anche le direttive ministeriali a causa della pandemia del Covid-19. Questo quindi da un lato ha dato un po' più di possibilità per quanto riguarda i tempi di gestione della produzione ma dall'altro ha anche costretto le troupe a rimanere in casa e a lavorare solo in remoto tra di loro anche per questo motivo io quest'anno ho deciso di non lavorare con la mia vecchia troupe ovvero i Veloci Ractors ma di fare tutto in autonomia visto che comunque avevo già l'idea in mente e sapevo già che la scenografia avrebbe impegnato sempre e solo il corridoio di casa mia ovviamente prima di proseguire nella visione di questo video vi invito ad andare a vedere il cortometraggio in questione come dico consueto in questo video vedremo le varie parti che hanno portato alla realizzazione del cortometraggio ovvero l'idea la pre-produzione la parte tecnica, le riprese, il montaggio, gli effetti speciali, la parte audio e alcune considerazioni finali. Da un lato ci potrebbe dire che l'idea è venuta dal periodo storico che stiamo vivendo, ovvero il lockdown imposto dalla pandemia del Covid-19. In realtà l'idea mi era già venuta precedentemente dal concorso come progetto personale per sfruttare il periodo di lockdown e la topologia tipica del mio appartamento, con questo corridoio dritto ma aperto sulla zona giorno che consentiva di creare quello che poi è il loop raccontato nella storia. Fortunatamente quest'anno il concorso non prevedeva l'estrazione del genere assegnato alle varie troupe su cui dovevano attenersi, ma consentiva di scegliere tra una piccola lista. E quindi ho potuto scegliere il thriller, fortunatamente, altrimenti avrei dovuto creare una sceneggiatura diciamo completamente da zero. Inoltre era già mia intenzione fare un video in soggettiva, in quanto ero rimasto molto colpito dal video dei ragazzi di cinecom.net, che vi linko qui anche nella descrizione qua sotto, dove appunto esplorano le possibilità di un video in soggettiva, in questo caso un film d'azione. Ho voluto invece sfruttare l'occasione e la tipica inquadratura per creare un thriller, diciamo claustrofobico. Come ho detto poco fa, la sceneggiatura era abbastanza semplice, si trattava quindi di far correre il protagonista attraverso le varie stanze, in questo loop virtualmente infinito, con delle varianti, con dei momenti di nonsense o comunque dei momenti tra virgolette scioccanti, comunque delle variazioni che avrebbero creato il tutto ancora più onirico e incomprensibile sia al personaggio ed essendo in più via anche all'osservatore finale. Non ho fatto quindi gli storyboard, come al solito, ma mi sono limitato ad una descrizione scritta delle varie scene. Sempre importante per poter avere una visione chiara di quali sono i materiali necessari alla composizione delle scenografie, una pagina finale, una piccola checklist dove vedere l'ordine in cui effettuare le riprese e anche segnare ovviamente le riprese fatte e quelle da fare. L'ordine è molto importante perché, come avete visto nel video, i cambi di scenografia sono quelli che danno il valore aggiunto al cortometraggio partendo da una situazione molto caotica, con un sacco di oggetti in giro, con un sacco di disordine, fino a una versione molto più ordinata, per arrivare infine a una versione completamente pulita, con l'appartamento quasi diciamo vuoto. Inoltre ci sono delle scene diurne e delle scene notturne. Mettere in ordine le scene quindi di ripresa, eh, non necessariamente l'ordine cronologico, ha fatto sì di rendere le riprese molto più fluide, molto più veloci. Per le riprese ho utilizzato come al solito la mia Sony Alpha 7 Mark II ma questa volta non con il 2875 di Tamron ma con il 1650 APS-C che sto utilizzando in questo momento per filmarmi perché anche se da un lato sapevo che avrei dovuto rinunciare a una porzione del frame perché lavorando con un APS-C ovviamente viene sfruttato meno il sensore della camera dall'altro sapevo che quei 4 mm in più di ampiezza mi avrebbero dato una visione un po' più grandangolare quindi più adatta al POV per questo ho scelto i 16 mm che era portato a full frame diventa un 24 avevo fatto alcune prove prima per sfruttare altre camere che ho in casa ad esempio il mio telefonino o una action cam però se da un lato mi davano una visione molto più ampia, dall'altro mi davano i controlli e la qualità che volevo nel mio video. Quindi ho preferito rinunciare dei millimetri ma poter comunque sfruttare l'Alfa 7. Inoltre, essendo il 1650, un obiettivo APSC PSC con baionetta A, per adattarlo alla baionetta E della Sony Alpha 7 ho usato l'adattatore da A a E. Questo adattatore tra l'altro ha una vite per l'aggancio al cavalletto, quindi ho potuto agganciare il rig direttamente all'adattatore e non al corpo macchina così ha sofferto un po' meno degli sballottamenti che gli ho fatto fare per effettuare le riprese inizialmente volevo usare un flycam perché sapevo che avrei dovuto camminare per tutto il cortometraggio e quindi mi avrebbe dato una stabilizzazione aggiuntiva l'uso del flycam però mi avrebbe consentito di avere solo una delle due mani all'interno del frame ed io volevo quell'elasticità in più di avere entrambe le mani all'interno per dare un senso ancora più immersivo ho cercato anche di strutturare un reggi flycam attaccato al corpo con un tutore per clavicola che ho da una vecchia avventura la soluzione di per sé non era malissimo però non avevo grosso controllo soprattutto sull'asse destra e sinistro del flycam ho provato a fare anche un supporto per tenere fermo il flycam con i denti ma non era una soluzione molto pratica e nemmeno molto elegante quindi sempre ispirato dai ragazzi di cinecom.net ho sfruttato la loro idea ovvero quella di usare un casco nel mio caso un vecchio casco da snowboard a questo casco ho attaccato una piastra che appartiene a uno spallaccio comunissimo girata al contrario ovviamente con questo rig la camera viene montata al contrario quindi tutte le riprese sono sotto sopra questo mi ha costituito di avere una camera abbastanza stabile unita alla stabilizzazione in body della Sony ovviamente dovevo camminare lentamente e con un po' il passo da flycam quindi con le ginocchia piegate sulle punte trascinando un po' i piedi per evitare troppi sobbasi che avrebbero magari dato un effetto nausea all'osservatore. Però da un altro punto di vista penso anche che abbia dato un po' più di naturalezza alla ripresa, diversamente da quello che forse avrebbe fatto il flycam, che sarebbe stato estremamente piatto. E in questo modo soprattutto avevo la possibilità di avere entrambe le mani in quadro e quindi di poter interagire con gli oggetti esterni senza dovermi preoccupare dell'inquadratura. Ovviamente i parametri di ripresa sono cambiati di scena in scena, passando dalle diurne alle notturne, passando da profondità di campo maggiore a profondità di campo minore. L'unica costante sono stati 50 frame al secondo per poter poi mai lavorare con un po' di rampa e di quindi timer mapping in fase di montaggio. Per le scene diurne ho scelto di sacrificare un po' gli ISO per avere un diaframma un po' più chiuso e quindi una profondità di campo più sicura, dal 5.6 o poco sopra, e le ho girate tutte in S-Log2. Per le scene notturne invece per non sacrificare troppo gli iso e quindi avere troppo rumore sui neri ho invece dovuto allargare il diaframma e quindi andare attorno a 3, 2, 3,5. Ovviamente con una minore profondità di campo ho dovuto sempre scegliere un compromesso durante le riprese sulla parte che volevo fosse sicuramente in fuoco. Ad esempio nella scena del prigioniero ho preferito tenere il fuoco sul prigioniero stesso sacrificando un po' forse la leggibilità del biglietto che non è perfettamente a fuoco particolare attenzione ho dovuto portare ai momenti di entrata e uscita dalle scene questo perché dovevo fare in modo che soprattutto gli stipiti della porta fossero il più verticali e il più centrati possibili quindi rallentavo molto nel momento in cui aprivo la porta e attraversavo sapendo che dovevo stare molto attento all'allineamento e avrei magari poi accelerato in post produzione il passaggio ovviamente è capitato in un paio di occasioni di aprire la porta e di sbattere sull'obiettivo, cose che succedono. Gran parte dell'impegno del cortometraggio è stato dedicato alle scenografie, ovvero il cambiare continuamente le stanze riordinando, disordinando, disponendo decine di candele, disponendo altre cose che sono state usate in scene che poi non sono finite dentro al cortometraggio. Non a caso nella mia pre-produzione avevo anche dedicato un'area alla scenografia stessa con la descrizione di cosa avrei dovuto modificare e di cosa invece avrei dovuto lasciare al suo posto. Purtroppo quando c'erano solo 4 giorni per fare un cortometraggio le cose devono essere precise fin da subito, c'è poco tempo poi per rimettere mano alla camera e rigirare le scene. Anche in questo caso, come negli anni scorsi, ho cercato di inserire il più possibile gli elementi non solo come semplicemente oggetti buttati lì, ma come parte in qualche modo integrante della storia. Mi è venuta molto utile la scena del prigioniero perché i due oggetti sembravano quasi degli strumenti di tortura, volendo. Per questo ho anche scelto di personalizzare la gruccia e di inserirla nella scena iniziale in modo da creare un maggiore collegamento tra la realtà, se possiamo considerare realtà la prima scena, e invece poi la scena successiva in cui ritroviamo questa gruccia. Eccoci quindi passati su DaVinci Resolve dove andiamo a vedere quelle che sono state le impostazioni di post-produzione del nostro cortometraggio. Come prima cosa ho raccolto tutto il montato all'interno di un compound clip all'interno di Resolve. Perché racchiudere tutto in un compound clip? Perché sapevo che avrei dovuto fare un intervento massivo su tutte le clip, ovvero ribaltarle di 180 gradi per ottenere la versione corretta, visto che abbiamo fatto le riprese con la videocamera al contrario. Quindi un semplice adjustment clip soprattutto girato di 180 gradi. E voilà. Nella color correction non ho dovuto fare particolari interventi in quanto eh, le clip erano già state registrate abbastanza bene sia per quanto riguarda l'esposizione che per quanto riguarda la temperatura a colore in base a quello che era la scena quindi ad esempio su questa scena delle candele ho applicato già una temperatura a colore leggermente più calda nella scena con la stanza completamente bianca volevo un aspetto più asettico quindi ho tenuto una temperatura a colore eh, più verso le tonalità fredde le stanze a cui ho voluto dedicare una maggiore attenzione in fase di color correction sono soprattutto le due stanze serali principali, ovvero la scena delle candele e del cuore e la scena del prigioniero. Qui perché non ero riuscito con la luce a ottenere quell'effetto che volevo, quindi la stanza completamente buia con delle tonalità rosse e solo la luce focalizzata sul tavolo, purtroppo non ci sono riuscito in fase di ripresa quindi ho dovuto lavorarci poi in post produzione lavorando ovviamente con i vari livelli, lavorando con delle maschere una maschera per esaltare la luce nella parte centrale e una maschera per aggiungere quell'effetto glow alle candele all'inizio il tracking della zona che volevo illuminare sembrava non funzionare, infatti se vedete nello schermo la finestra che sta traccando non corrisponde affatto alla zona del frame che mi interessa questo perché? perché in realtà DaVinci Resolve qui mi sta facendo vedere una versione dove è già stato applicato il livello che va a capovolgere la clip quindi lui sta cercando di fare il tracking su una cosa che io però vedo capovolta e quindi non c'è corrispondenza tra le due situazioni quindi per fare il tracking dovevo disattivare l'adjustment layer tornare in color e quindi vedete che poi in realtà il tracking ha fatto lo splendido lavoro come fa sempre un altro esempio di questo tracking capovolto ce l'ho anche nella scena in cui l'appartamento era specchiato a destra e a sinistra anche qui in fase di ripresa il cartello con la scritta red room chiara citazione di shining era troppo buio come vedete era poco contrastato e quindi fosse difficile da leggere e quindi volevo aumentare il contrasto e la luminosità in quel punto specifico e anche qui il tracking l'ho dovuto fare con l'adjustment layer spento altrimenti non avrei avuto corrispondenza tra quello che vedevo e quello che effettivamente stava traccando lui un po di interventi di color correction sono stati fatti poi nella scena con la stanza completamente vuota perché volevo darle un aspetto asettico quasi ospedaliero dato anche un po' dalla plastica applicata sopra la cucina e per questo ho usato un effettino che andava a esaltare le luci che entravano dalla finestra anche nella scena del prigioniero un grosso lavoro di color correction è stato fatto per aumentare il focus della luce sul prigioniero e sul tavolo e quindi evitare l'eccessiva dispersione di luce all'interno della stanza dal montaggio finale sono state escluse due scene che avevo già girato perché non ci stavano nei quattro minuti e perché non mi convincevano molto, sia dal punto di vista della fotografia che dal punto di vista della luce. Quindi c'era una scena della pulizia, dove c'è questa luce blu e rossa, questo, questo faro puntato, io che mi ginocchio dietro al tavolo, che non mi convinceva per niente. C'era poi questa scena di paparazzi, in cui i miei flash puntati mi disturbavano il passaggio però anche qui era troppo strana come cosa e eh, troppo slegata dalla storia in sé. La parte più complessa degli effetti speciali ovviamente è stato il passaggio da una stanza all'altra, che è il passaggio che crea il vero e proprio loop. Come in questo caso, vediamo, si apre la porta, dietro già si vede la ripresa successiva e questo lieve effetto warp mi crea un po' quell'effetto eh, portale di passaggio da una stanza all'altra in realtà come effetto speciale non è molto difficile si tratta semplicemente di mascherare la zona della porta man mano che la apriamo e ci introduciamo e dove è mascherata si vedrà la parte sotto avendo girato in maniera abbastanza sincronizzata le entrate e le uscite diventa poi abbastanza continuo il passaggio da una stanza all'altra avrei potuto realizzare la stessa cosa con un green screen esternamente ma si trattava di installare un green screen fuori dall'appartamento, illuminarlo, gestirlo... Probabilmente è stato molto più semplice così, lavorarci in post-produzione. Ovviamente la stessa tecnica si applica anche alla scena in cui cerco di uscire dal lucernario. Semplicemente la maschera non è sulla porta, ma è sul passaggio. Questo è l'originale, in cui io spunto fuori dal tetto, mascherato poi dall'apparizione nella stanza successiva, allineando le due cose, anche qui con il leggero effetto warp che abbiamo visto nel passaggio delle porte, Otteniamo il passaggio da una stanza all'altra. Come nel caso di uno per uno, anche in questo caso non ho registrato audio durante le riprese. Volevo essere libero di muovermi e preoccuparmi dell'inquadratura e non dei suoni. Quindi c'è stato un grosso lavoro di sound design dietro per applicare tutti quei suoni ambientali come ad esempio l'apertura delle porte o soprattutto i passi che sono presenti in tutto il corto anche se ha un volume molto basso così come ho dovuto procedere poi al doppiaggio della voce e dei respiri del protagonista durante le varie stanze e soprattutto dei singhiozzi alla fine spettacolare come sempre poi il contributo di Alessandro Tonega alle musiche dei miei cortometraggi quando si tratta di thriller con Alessandro non si può sbagliare è riuscito in una sola giornata, la giornata di domenica, a comporre tutta la soundtrack del cortometraggio che state ascoltando. Il tutto perfettamente a tempo con l'azione, il tutto pannando a destra e a sinistra in certi casi. Ad esempio abbiamo lavorato sul panning nella scena in cui la stanza è invertita per dare ancora maggiormente un senso di straniamento. Insomma, come al solito, un grazie mille ad Alessandro che ha dato un enorme contributo anche questa volta al cortometraggio. Andate a sentire le sue musiche anche nella nostra partecipazione dell'anno scorso con il cortometraggio Collage. Se avete bisogno dei suoi servizi, vi metto il link al suo profilo in descrizione. Sono molto contento di come è uscita la realizzazione del cortometraggio. Perché rispecchia abbastanza quella che era l'idea che mi ero fatto in testa inizialmente? Si dice sempre in fotografia che quando c'è un problema di creatività una delle soluzioni è quella di togliere, semplificare, limitarsi a un solo obiettivo, limitarsi a un solo soggetto, a una sola inquadratura, comunque togliere, semplificare, ridurre gli strumenti a disposizione aiuta a sfruttare al meglio quello che si ha. E anche in questo caso posso dire che aver ridotto al minimo le variabili in campo mi hanno consentito di concentrarmi maggiormente su altri aspetti, quindi non avendo problemi di suono, non avendo problemi di cambio di inquadratura, non avendo problemi di messa a fuoco, quindi ho potuto concentrarmi maggiormente su altri aspetti come ad esempio i movimenti di camera, la fotografia o la scenografia in questo caso specifico. E l'idea mi è piaciuta così tanto che mi è venuta anche la voglia di realizzarne una versione in stile commedia film muto potete anche questa vederla sempre linkata là in alto stessa ambientazione stessa problematica del protagonista ma ovviamente vestita in un genere completamente diverso anche in questo caso uno dei punti salienti su cui mi sono un po bloccato all'inizio era quello del finale non sapevo come far concludere questa avventura poteva semplicemente disperarsi Poteva uscire veramente dal lucernario e quindi finire sul tetto e guardare l'orizzonte, quindi in qualche modo liberarsi. Poteva spararsi, come fa il protagonista di È già ieri, con Antonio Albanese, che a un certo punto, in un suo loop, decide di spararsi in testa. Scusate se vi ho fatto uno spoiler, ma tanto il film è bellissimo comunque, anche conoscendo questa scena. Oppure non lo so, se vi viene in mente qualche buona idea per un finale alternativo. Fatemelo sapere nei commenti. Anche per quanto riguarda il making off di Home Loop, la casa senza uscita, direi che ci siamo detti tutto. Se avete curiosità, domande, scrivetelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video. seguimento in piena regola con tanto di sgommate bene